Oggi ti porto nel mondo delle aste immobiliari e lo faccio con una società giovane il cui eh, co-founder e CEO è qui presente in studio, quindi buongiorno Ivano De Natale di Reviva. Buongiorno Gerardo, grazie mille per avermi invitato. Grazie mille a te. Allora senti partiamo subito a bomba, qual è il ruolo di Reviva nel mondo delle aste immobiliari? Allora eh, Gerardo il ruolo di Reviva è quello di vivacizzare le aste. Cosa vuol dire vivacizzare? Vuol dire portare a conoscenza quante più persone possibili delle aste che ci sono e incentivarle a partecipare, a gareggiare all'asta. Come lo facciamo? Aiutandola a comprendere il valore di quella casa che è all'asta perché le case all'asta sono un po' come un diamante grezzo. Quindi le aiutiamo in questo affinché possano gareggiare. Ok, quindi insomma c'è un utente finale che vuole comprare casa e si affida, vi, vi, vi contatta e voi praticamente dite se quell'immobile eh, può essere a, a prezzo, che, voglio dire, che livello di prezzo può raggiungere, insomma lo accompagnate. Esattamente, guarda, fino quello che facciamo abbiamo sviluppato una tecnologia sì. che va a prendere tutti i dati, gli asking okay. price, si chiamano di tutti certo. gli immobili che sono in vendita, i prezzi di richiesta, esatto, i prezzi di richiesta, affinché, esatto, okay. di richiesta, <ride> affinché chi è intenzionato sì. ad andare a partecipare a un'asta, possa sapere che quell'immobile magari parte da 40.000, sì. però ne vale anche 150. Certo. E Inoltre con il nostro modello riusciamo a stabilire quanti costi occulti o di ristrutturazione bisogna, uh, bisogna poi adempiere per abbellire l'immobile, per abbellire il nostro diamante grezzo e poi il valore una volta, una volta abbellito. Per comprendere meglio come è nata Reviva, secondo me dovrei raccontarti un minuto la nostra storia. Sì. Praticamente noi eravamo dei consulenti di aste come ce ne sono tanti altri. Avevamo una particolarità però, ci eravamo accorti che eravamo tanto bravi a promuovere le aste, come facevamo a saperlo? Quando andavamo a far vedere gli immobili magari c'erano altri consulenti che avevano uno o due clienti, noi invece ne avevamo 10, 15 e quindi sapevamo che eravamo più bravi degli altri consulenti in questo. A un certo punto verso il 2016 il mercato delle aste con le riforme ha cominciato a essere tanto inflazionato. E allora abbiamo cominciato a chiederci: ok, ma chi altro può essere interessato uh, alla nostra qualità di promuovere le aste? Perché un consulente poi fa, aiuta la persona a comprare una casa all'asta e riceve una fee, una provvigione dall'acquirente. Con questa domanda abbiamo capito che la nostra particolarità poteva essere spostata verso i creditori quindi i gestori dei crediti delle case che vanno all'asta e quindi abbiamo cominciato a offrirci a loro per il nostro servizio e quindi adesso loro ci pagano per fare la vivacizzazione delle aste push, come si dice in gergo tecnico, il push sulle aste, va bene mi piace ti piace, allora sì. restiamo ehm, sul mondo aste eh, affrontiamo da un punto di vista più numerico puoi darci qualche numero su, diciamo, su questo tipo di mercato? quanto è grande? ok, allora molto volentieri i numeri sono tanto richiesti in questo settore, ma hanno una grossa difficoltà, è difficile reperirli, un po' perché in Italia, come anche nel mercato libero, non sono pubblici. Un po' perché uh, per prenderli bisogna andare a prendere i dati da diversi siti, diversi portali, tra quello ministeriale a quelli dei tribunali e quant'altro, sì. e poi non è semplice unificarli. Tante volte si dice che ci sono state 250.000 aste, sì. però quello che non si dice che noi abbiamo scoperto analizzando i dati è che gli immobili in realtà erano solo 160.000 e che poi mediamente, essendo che un'asta un'asta andare a giudicato deserta, sì. mediamente questi immobili vanno all'asta una volta e mezza e ciò ha generato le 250.000 aste. Spesso si parla del valore, no? dei valori dei prezzi minimi offerti da queste 200.000-50.000 sì. aste come di 30 miliardi, sì. ma invece il valore dei 160.000 immobili era di solamente 18 miliardi. Ah, okay. Quindi questi Insomma, dati e altri. Andate abbiamo... un po' a scombinare le carte sul tavolo qui. Esatto, esatto, esatto. esatto. Andiamo a dare, noi non riusciamo a dare magari il 100%, tutti, 100 dei dati che vengono dati adesso facendo sì. delle stime, sì. ma diamo quelli corretti che siamo riusciti ad analizzare. Quindi tra poco, a breve, uscirà il primo report sulle aste che si basa non su proiezioni numeriche, ma sì. su dati certi. Parliamo invece del modello Reviva. No? Eh, cosa distingue Reviva? dai competitor e chi sono i vostri clienti. Prima hai già fatto un accenno, però approfondiamo un po' il tema. Ok, volentieri. Allora, uh, le differenze tra noi e i competitor sono due. La prima è che noi siamo specializzati nelle vivacizzazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi facciamo solo questo, 8 uh, ore al giorno per tutti i giorni della settimana in cui lavoriamo, uh, siamo, facciamo solamente le vivacizzazioni. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti ad alzare il livello di innovazione, di tecnologia a un livello più alto. La seconda differenza tra noi e i nostri competitor è come il rapporto che abbiamo con il nostro network perché per, per vivacizzare le aste su tutta Italia abbiamo anche, abbiamo anche creato un network che chiamiamo i vivacizzatori. La differenza fondamentale tra noi e i nostri competitor è che i nostri vivacizzatori il network, perché sono professionisti delle aste, sì. eh, da noi non pagano una fee di ingresso, ma anzi la ricevono ogni volta che portano un cliente all'asta anche se quel cliente non se l'ha giudicato, però in maniera proporzionale al valore che hanno apportato all'asta, loro ricevono la fine. Quindi c'è una premialità che è slegata dal risultato. Dal risultato inteso come, come il cliente come, che si diciamo, aggiudica all'asta, esatto, sì. ma ovviamente più loro sono stati in grado, anche attraverso i, i report, i dati che gli forniamo noi, più sono stati in grado di far capire al, al loro cliente magari, che hanno portato all'asta il valore di quel diamante grezzo, di sì. quell'immobile all'asta, più ovviamente il cliente sarà disposto a a un prezzo superiore, maggiore valore avranno portato al mondo aste, quindi maggiore sarà la figa che percepiranno. Ok, allora restiamo sul tema network. Sì. Eh, quale collaborazione è possibile quindi tra Reviva e gli agenti immobiliari? Allora, eh, molto volentieri rispondo a questa domanda, come mai? Perché a breve eh, riapriamo le campagne per selezionare i vivacizzatori. Ad oggi sulla piattaforma ne abbiamo 140, ma dobbiamo arrivare a fine anno ad averne il doppio. Perché? Perché i servicer, i gestori dei crediti, ci stanno affidando sempre più immobili. Ad oggi abbiamo circa il 3% del mercato. Cosa succede? Affiliamo questi agenti, gli agenti immobiliari, ad esempio, che possono vivacizzare le aste e loro hanno accesso alla nostra piattaforma dove vedono tutti gli immobili che possono vivacizzare e hanno assistenza tra da noi questi immobili vengono scremati, cioè facciamo una due diligence su ogni immobile e tutti gli immobili che vedono sono senza problemi senza, senza guai occulti quelle cose che magari non si possono sapere se non si studia a fondo la perizia sono valutati uh, vengono fatti anche dei business plan nel caso il loro cliente magari un investitore utilizziamo i dati per dargli un business plan di quella che può essere la redditività poi dell'immobile quindi hanno accesso a tutto questo e poi ovviamente guadagnano la FIA ogni volta che Portano un cliente all'asta e contribuiscono. Eh, questo è molto interessante. Eh, quali sono le criticità che tu vedi nel mondo delle aste immobiliari? Allora, beh, la, cri la criticità fondamentale, eh, principale, è sicuramente la poca chiarezza e la scarsità del reperire le informazioni. Se vogliamo analizzare più nel dettaglio le criticità, dobbiamo dividerle in due: interne del sistema aste ed esterne. Interne del sistema aste. È tutto il meccanismo che è stato studiato, ad esempio, dal Ministero per pubblicizzare le aste. Se un utente, un consumatore finale, una, un possibile acquirente cerca una casa all'asta, andrà sul sito ministeriale oppure sul sito dei tribunali. Ma questi siti fanno pubblicità legale, cioè non parlano all'utente. Ad esempio, chi cerca casa non può cercare per numero di locali, per metri quadri, per zone e quindi è assolutamente, assolutamente eh, messo in difficoltà in questo. Un'altra un criticità è chi si dovrebbe occupare, da parte ovviamente del sistema ASTE, di dare assistenza a questi clienti, cioè i delegati i custodi del tribunale. Non hanno formazione commerciale come possono avere gli agenti immobiliari, non sono abituati a comunicare con le persone e aiutarli, ma non si hanno una formazione legale e quindi uh, usano termini legali, tecnici, che spaventano le persone e li tengono a distanza. Addirittura ultimamente sono state lanciate le ASTE telematiche, che avevano un obiettivo nobile, che era quello di avvicinare le persone a fare, a fare le aste anche dal computer di sì. casa. Di fatto sono un grosso ostacolo, perché è veramente difficile eh, riuscire a capire come si fa, a riuscire a seguire la procedura, dopodiché un acquirente per poter partecipare deve avere una PEC e una firma digitale. Quanti acquirenti di casa ci sono che hanno una firma digitale? Pensa che se la vai a chiedere ci possono volere anche parecchie settimane. Quindi tutte queste criticità interne del mondo sì. aste vanno a creare un muro, una barriera verso l'acquirente finale. Le altre criticità, dicevamo, sono esterne e sono date, ahimè, dai consulenti di aste. Come mai? C'è una grossa differenza tra gli agenti immobiliari e i consulenti. C'è un vuoto normativo per cui gli agenti immobiliari sono obbligati a studiare e prendere un patentino per poter professare eh, la, loro, la loro professione, invece i consulenti immobiliari no perché non c'è mediazione e quindi in questo vuoto normativo eh, si sono insinuati anche parecchi personaggi senza formazione. Uh, addirittura alcuni chiedono fee uh, molto alte ai clienti solamente per, per seguirle e per ricercargli l'immobile. Cioè immagini un cliente che è andato sul sito del ministero scoraggiato, chiama il delegato, riceve paroloni che non riesce a comprendere. Allora chiama un agente immobiliare, agente è un consulente immobiliare di aste, il consulente lo invita in ufficio e gli dice bene, per vedere la tua pratica mi devi dare 1000 euro, così io ti posso cercare una casa adatta alle tue esigenze certo. e, posso, mm. e posso aiutarti a comprarlo. Tutto questo ovviamente non aiuta, non aiuta il, il cliente finale. L'ultima criticità sempre esterna, abbiamo notato che alcuni franchising, non tutti, ma alcuni hanno un modello di business particolare in cui fanno pagare agli affiliati delle alte fee ingresso e poi non gli danno assistenza, cioè non mettono tecnologia a disposizione delle persone affinché possano fare una ricerca mirata delle aste e capire qual è, qual è il valore. Tutti questi problemi ovviamente si riflettono sul consumatore finale e sul numero di aggiudicazioni che è veramente basso in Italia. E quindi insomma Reviva si pone un po' come un risolutore Esatto. questi ostacoli tra uh, il cliente e l'aggiudicazione di casa. Esattamente, esattamente, con la nostra tecnologia riusciamo a far comprendere al cliente cosa sta comprando e con il nostro network diciamo, propaghiamo questo, questa, questa conoscenza. Bene, Vano. ti ringrazio per uh, queste informazioni. Come fa l'agente immobiliare? Ultima domanda, a contattare Reviva. Allora, per contattare Reviva, può scrivere una mail a selezione chiocciola vivacizzazioneaste.com e lì, uh, uh, dopodiché, gli risponderemo con un link c'è cioè una procedura per essere selezionati e far parte del nostro network. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, Gerardo. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Al prossimo video!